Grazie. Farò un intervento molto mirato sulle attività di competenza del patrimonio, visto che abbiamo svolto una commissione come tutte quelle altre, insomma come i miei colleghi presidenti, con ehm, il presidente Terranova della commissione bilancio, e quindi ci tenevo ad intervenire per sottolineare alcuni aspetti emersi durante questa commissione. Il primo fra tutti, forse il dato più importante, è che da questa amministrazione sono stati ritrovati nelle pieghe del bilancio circa 75 milioni di euro derivanti da vendite di eh, case ERP delle precedenti amministrazioni. Quindi praticamente ci si era dimenticati, si erano persi. Non ci si era accorti di queste entrate nei bilanci precedenti e quindi con un lavoro certosino di recupero delle attività sia di gestione eh, si è arrivati a ricostruire questi soldi che eh, si sa sono vincolati provenendo dalle nazioni ERP nell'ambito del tema case popolari. Quindi serviranno prevalentemente, anzi esclusivamente, o per l'acquisto di altre case ERP e eh, l'assessorato in commissione appunto ci aveva già anticipato che si era messo in contatto con altri enti pubblici proprio a tal fine, cioè acquisire immobili per ehm, riuscire così ad inserire finalmente eh, nelle case popolari le persone, i nuclei, i soggetti che sono in lista da molti anni in parte potrà essere utilizzato per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili chiaramente sempre ERP. Ecco, io penso che questo sia un risultato molto importante per quanto riguarda questa attività quanto riguarda il patrimonio, l'attività sul patrimonio, perché è importante restituire finalmente dignità sia alle persone che sono in lista d'attesa da anni con il recupero che questa amministrazione sta facendo del, delle case occupate abusivamente da coloro che invece potrebbero tranquillamente pagarsene una propria e eh, dall'altra parte con un lavoro mirato appunto sull'analisi del bilancio e dei bisogni delle, delle strutture eh, delle case popolari in capo chiaramente al Comune, quindi di, Roma, di proprietà di Roma Capitale. Questo è importante sottolinearlo perché è un'attività che questa amministrazione fa probabilmente per la prima volta, quindi ci teniamo molto a portarla avanti e eh, da questo punto di vista la Commissione sarà presente nell'indicare il cammino da attuare anche eh, all'assessorato che tuttavia si è molto adoperato a questo fine. Io ci tenevo anche a ringraziare il Presidente Terranova che, ha, ehm, che ci ha aiutato a svolgere queste commissioni e a rendere anche pubblico molto del lavoro che spesso invece in sordina si fa eh, senza molto clamore, eh, poi l'occasione di presentare invece il lavoro all'interno delle commissioni ai cittadini e agli altri consiglieri è Un'occasione che noi non possiamo perdere e che per la prima volta anche questa modalità di comunicazione e di elaborazione eh, dei dati, dei numeri e di analisi, non solo quindi dei numeri stessi ma poi dei temi, delle tematiche, di ciò che un'amministrazione vuole portare avanti, eh, la si fa in commissione. Quindi, pubblica, con i cittadini che possono venire, con un eh, confronto sano e eh, propositivo nei confronti eh, tra eh, maggioranza e opposizione nei confronti delle tematiche stesse. Eh, Un'altra ehm, cosa a cui, tenevo, che, mh, a cui tenevo specificare è la questione del tutto il fascicolo cartaceo della gestione del patrimonio capitolino. Perché eh, abbiamo voluto fortemente che questa fosse dematerializzata e quindi finalmente trasformata in formato digitale. Quindi tutti quegli archivi, cartacei, quegli scatoloni, quei folder, piani di documentazione eh, in foglio e quindi semplice, solo materia materialmente utilizzabile abbiamo voluto che si dematerializzasse, fosse finalmente digitale per far sì che sia gestita in maniera più appropriata possibile. Anche questo è un'intenzione politica che senza la volontà poi pratica di inserire fondi a bilancio sarebbe stata una cosa che rimaneva eh, effimera, che rimaneva eh, un obiettivo impossibile da raggiungere. Quindi abbiamo voluto che il bilancio eh, da questo punto di vista esprimesse la nostra volontà di andare anche verso una nuova gestione del patrimonio, una gestione che sia aggiornata e che sia degna di una capitale d'Italia, una capitale europea. Eh, da questo punto di vista vorrei anche eh, focalizzare l'attenzione sull'utilizzo del patrimonio capitolino, perché effettivamente in questo bilancio noi chiediamo all'amministrazione, chiediamo al Dipartimento di fare un'analisi di tutto ciò che è fuori Roma, ma di proprietà eh, di Roma Capitale, affinché si possa poi mettere in alienazione. Quindi vogliamo partire, per, la nostra priorità è alienare tutto ciò che... Sta fuori il territorio di Roma che è molto difficile da gestire, che le precedenti amministrazioni hanno lasciato nel totale degrado e che quindi noi oggi con grande fatica ereditiamo sia in termini non solo di gestione appunto come ho detto ma anche proprio in termini finanziari perché questi immobili ci costano di tasse nei confronti che, che Roma Capitale deve pagare agli altri comuni. Quindi c'è una visione abbastanza chiara su, su ciò che si vuole eh, trattenere come patrimonio immobiliare e ciò che invece eh, riteniamo sconveniente da, ehm, da continuare a affinché non sia più, più, non sia più gestito dal, dal Roma Capitale. Grazie.